Salve a tutti, io sono Chiacobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video in cui parleremo dei miei acquisti di Luca Comics and Games Allora come avrete già notato, ho degli orecchini uh, se non, non l'avete notato fa niente, ve lo spiego io ho degli orecchini che ho fatto io tempo fa, questi orecchini praticamente sono del personaggio principale di Iona la principessa Scarlatta, quindi sono di Iona e volevo solamente dirvi questa cosa qui perché a Lucca non ho visto nessuno con il cosplay di Iona che è una cosa che mi ha un po' stupito sinceramente però se qualcuno di voi ha fatto il cosplay ma che io molto probabilmente non l'ho visto me lo dica tranquillamente nei commenti così almeno vi faccio i complimenti però questa cosa qui che non ho visto il cosplay di Iona comunque mi ha dato da pensare quindi forse l'anno prossimo sarò io a fare il cosplay di Yona. <ride> Lo so che non ci assomiglio, però vabbè fa niente. Alla fine per fare il cosplay di un personaggio bisogna conoscerlo bene e io sono convinta di conoscere bene il personaggio di Yona. Comunque, ho visto altri cosplay che mi, hanno, mi sono piaciuti, come ad esempio quello di Violet, di Violet Vergarden, vi lascerò un'immagine qua. Poi ho visto il cosplay di Elias, di Mahotsukai no Yome che sarebbe The Ancient Magus Bride, spero che la pronuncia sia giusta, di un, di un anime che è stato fatto da poco e del manga che comunque è edito dalla Star Comics e che sto leggendo. Quindi per il resto ho visto anche il personaggio di Sango, eh, del manga e dell'anime di Inuyasha, che tra l'altro è stato uno dei miei primi anime che avevo visto molto tempo fa che mi aveva stremato perché gli episodi dell'anime non finivano più, però vabbè. A parte questi io direi di incominciare con il farvi vedere cosa ho comprato a Lucca. Io partirei dagli acquisti della J-Pop, di fatto ho finito una serie con il quarto volume di Oltre le onde... Che è un seinen molto particolare che tratta l'omosessualità in modo molto molto profondo Di cui farò un video, sono sicura Ho intenzione di farci un video Poi ho portato i primi due volumi di una serie che praticamente incomincio da adesso Di un manga yaoi Di cui ho visto l'anime Quindi sarebbe il volume 1... Uno... E due di Super Lovers, um, niente da dire, poi ne farò un video, penso. Ok, mettiamo da parte questa cosa, e adesso direi di incominciare invece con la casa, la casa editrice della Casa Obache. Allora, io avevo già comprato in preordine, eh, quindi avevo già comprato su internet il primo volume di Deep Scar dell'autrice Rossella Sergi. Uh, ero stata una dei primi 50 a averlo prenotato quindi quando sono andata lì a Luca Comics potevo ritirarlo quindi sono andata lì al, allo stand um, Giglio si, sì, era nel Giglio sì, perché tra l'altro è stato il mio primo Luca Comics e <ride> quindi ero un po' spaisata però a parte questo ho comprato quindi, cioè ho ritirato il primo volume di Deep Scar che mi ha permesso di avere uno sketch Disegnato dall'autrice Rossella Sergi, ok? E poi ho ricevuto anche in omaggio un mini poster di Deep Scar che attaccherò da qualche parte in camera mia. Ok, poi ho comprato il poster un po' più grande di quello di prima di Impossibile amarsi di Rossella Sergi di cui ci avevo fatto già un video poi penso di aver finito anche un'altra serie che eh, praticamente è il volume ho preso praticamente il volume 2 e 3 di Sword Princess a eh, Maltia, non so come si pronuncia di Natalia Battista quindi questo qua è il 2 e questo qua è il 3 non vedo l'ora di leggerli perché io il primo volume l'avevo comprato a Novara, alla fumettopolis di Novara, l'anno scorso, quindi non vedo l'ora, dovrò rileggere il primo volume perché in questo momento non mi ricordo niente, però mi ricordo che mi era piaciuta la storia. Ok, poi eh, sono andata al self-area, dove ho eh, comprato il primo volume effettivo eh, di primo inverno di Kumishire, e Masakoi Musoka, Kukoi, di fatto. Vi faccio vedere anche dietro perché è molto bello. E niente, visto che io avevo comprato alla Fumetopolis di Novara l'anteprima del primo volume che poi sarebbe uscito l'anno successivo, visto che ho acquistato il primo volume effettivo, ho ricevuto in omaggio un acquarello del protagonista molto molto bello penso che lo incornicerò perché è veramente molto molto bello il tratto, i colori davvero davvero bello poi ho comprato un piccolo gadget un portachiavi con il protagonista del fumetto primo inverno non so se si vede Con l'acquisto di questo gadget praticamente ho ricevuto un mini poster del... che potevo scegliere tra l'altro però io ho voluto scegliere questo qua che adesso vi faccio vedere un mini poster praticamente del... del fumetto che ho comprato molto carino e niente questi qua sono gli acquisti che ho fatto a Lucca A dire il vero avevo già prenotato un sacco di altri manga in fumetteria e ad esempio volevo acquistare alla Panini perché sono riuscita alla fine a passare alla, verso lo stand della, della Panini volevo acquistare la Promessa della Rosa il primo volume però visto che l'avevo già prenotato in fumetteria ho detto è inutile che poi lo acquisto a Lucca per poi dopo doverlo ricomprare no, un casino dopo quindi poi dopo farò un altro video in cui vi farò vedere i miei acquisti mensili che purtroppo mi manca non mi arrivano molto puntuali quindi è un po' un problema fare dei video sulle uscite mensili e tutte queste cose qui mi sono divertita tantissimo peccato che eh, non sono riuscita a visitare tutto um, però vabbè, meglio di niente no? è stata, è stata il mio primo, cioè la mia prima visita a Luca Comics e Games quindi sono davvero soddisfatta e niente per questo video io vi saluto